buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono orso erano un paio d'anni che ci stavo dietro eh? devo essere sincero mi hanno sempre appassionato mi hanno sempre incuriosito e adesso ho deciso di contattare la casa madre e chiedere un sample così in prova in test per vedere un po come va allora questo è un kit di germinazione e di coltivazione delle piante da tenere in casa e permette di avere sempre piante fresche con veramente pochissima fatica e anche se avete il pollice nero comunque qualcosa viene fuori perché è veramente semplice ci fa quasi tutto da solo dai ve ne parlo dopo la sigla allora lo spacchettiamo insieme eh? poi vediamo i singoli componenti una volta che li ho tolti dalla confezione allora abbiamo il braccio con la lampada LED, è una lampada LED economica, 7 watt e mezzo, non consuma praticamente niente e permette di scegliere la frequenza illuminazione in base alle fasi di crescita. Lo vediamo dopo. Qui abbiamo l'alimentatore, ci sono le istruzioni anche in italiano. È piccolino, eh? non, non pensate di poter coltivare chissà quali piante. Non è che risolvete il problema della fame del mondo con questo kit qui, però è simpatico. È un oggettino relativamente piccolo si possono coltivare nove piante per postazione ce ne sono due allora brevemente vi spiego un pochino come funziona eh. all'interno di questo contenitore si mette l'acqua l'acqua si mette fino al livello segnato qui fill to ear e poi all'interno di questi contenitori troverete della vermiculite è un materiale completamente naturale viene lavorato ad alta temperatura quindi si espande ed ha la particolarità di assorbire tantissima acqua e rimanere sempre umido un po' come la perlite che abbiamo visto lo scorso anno vi lascio qui la copertina quindi cosa succede una volta che abbiamo messo l'acqua nel contenitore abbiamo messo a bagno i contenitori con la vermiculite all'interno si seminano i semi delle colture che si vogliono tenere io qui proverò colture abbastanza veloci e adesso ci sarà tutto un discorso da affrontare del perché non si può far tutto con questo materiale e con questo box ma lo affrontiamo tra un minuto fatto sta che si mettono a dimore i semi questo si tiene in casa e contemporaneamente si monta la lampada e si può programmare la luce led sia come qualità di luce in base alla frequenza che si vuole ottenere ma ne parliamo dopo e sia come accensione e spegnimento si possono programmare dei cicli di 16 ore di luce e 8 ore di buio che è quello che uso anch'io sulle mie coltivazioni in casa ve ne ho sempre parlato ho sempre usato questo intervallo qui una volta che l'acqua finisce l'acqua dura circa un mese ci sono dei sensori all'interno c'è un allarme vi avvisa che bisogna aggiungere acqua semplicemente si apre e si aggiunge l'acqua con un imbuto è tutto molto semplice consuma pochissimo e veniamo adesso ai pregi e ai limiti di questo grow box allora ho attaccato l'alimentazione sentite il bip mi sta segnalando che è finita l'acqua in realtà non l'ho mai messa perché l'ho appena aperto qui spacchettato davanti a voi volevo farvi vedere soltanto la lampada mi alzo un po allora ha due tipi di illuminazione led rossi e led bianchi come in questo momento led soltanto bianchi e poi tenendo premuto si ha la funzione automatica decide tutto lei e al ciclo di 16 ore di luce 8 ore di buio allora stacco perché questo bip dà fastidio, ecco qua allora questo è soltanto un video dove vi spiego brevemente a cosa serve e come funziona, poi in un altro video farò una semina e mano a mano che vedremo poi i germogli farò, chiuderò il video, il secondo video e vedremo un po' come va allora l'idea è buona nel senso che a parte che è un oggetto d'arredo è anche bello da vedere eh? una volta che le piantine sono uscite voi immaginatevelo con le piantine alte fino a qui soprattutto con eh, gli aromi che si possono tenere in cucina io ho fatto le lettere di rosmarino e quelle saranno le prime che metterò poi seminerò qualcosa che ha una crescita molto veloce perché ovviamente non è che ci posso stare i mesi qui per eh, farvi vedere poi i risultati il limite qual è non è riscaldata l'acqua, quindi se noi ci mettiamo dei semi, ad esempio dei peperoni che richiedono 24-25 gradi per germinare, questo ovviamente lo teniamo in casa ma abbiamo una temperatura di 20 gradi, non è detto che vengano fuori. Vi ho fatto l'esempio del peperone, come può essere una melanzana, i pomodori. Secondo me, qui andrebbero seminate delle colture che richiedono temperature intorno ai 15-20 gradi per germinare. Vi farò poi un elenco nel prossimo video di quello che si può fare, e in quel caso, una volta che si tiene dentro l'abitazione, che la temperatura è quella come vi dicevo oltre che fare da arredamento sicuramente ci saranno anche dei risultati perché le piantine verranno fuori la luce fa il suo lavoro serve una luce in più aggiuntiva se non si mettono le luci aggiuntive io ho le lampade quelle professionali ma se non si mettono una luce aggiuntiva le piantine vengono fuori poi filano e poi muoiono hanno bisogno di luce la luce che si prende dalle finestre non va bene non basta soprattutto a gennaio e febbraio quindi non ci provate nemmeno perché le piantine verranno fuori e vi moriranno. Un altro limite ovviamente è dovuto dall'altezza della luce rispetto al piano da dove poi escono le piantine. Quindi il produttore consiglia di non mettere piante più alte di un 40 cm circa, altrimenti poi supererebbero la lampada. Quindi quando è il momento si tagliano, ecco perché gli aromi sono secondo me, gli aromi che usiamo tutti in cucina. Il basilico il rosmarino il timo sono secondo me le piante più indicate per un, un grow box del genere io proverò anche qualche insalata qualche lattuga anche se viene grande ma mi interessa solo vedere come funziona se funziona bene la lampada e se eh, tutto il sistema con la vermiculite è idoneo per far crescere le piantine lo so già che funziona ho parlato con persone che lo usano e usano un sistema del genere la vermiculite si usa al posto del terriccio quindi assorbendo molto acqua? permette alle radici di rimanere sempre a bagno ed è una sorta di coltivazione idroponica senza terriccio senza terreno. Allora nel prossimo video vedrete anche che dal momento che l'acqua da sola fa quello che può e mi sto informando sulla coltivazione idroponica perché sono curioso ho acquistato mi deve arrivare del concime naturale ovviamente da mettere dentro l'acqua e anche di questo ve ne parlerò la prossima volta. Allora se vi interessa un sistema del genere sappiate che vi lascio qui nelle note un link però avete il 10% di sconto se vi può interessare questo costa intorno ai 60 euro circa 69 se non erro dipende un po dai periodi dagli sconti e come vi dicevo non risolve i problemi di coltivazione perché non è che con 9 piazzole possiamo pensare di mangiarci tutti i giorni però a parte l'oggetto d'arredamento in sé si avrà la possibilità lo vedremo insieme di avere delle piantine degli aromi magari delle insalatine pronte per essere raccolte tutti i giorni e deve essere bella anche come cosa bene è stato soltanto un video di presentazione, vi lascio tutti i link qui sotto, vedrete probabilmente anche un approfondimento sul blog. Mi metto subito al lavoro con il secondo video e uscirà nel giro di un mesetto circa, forse anche meno, un tre settimane. Dipende in quanto tempo riuscirò a far germinare le prime foglioline, delle piantine, dopodiché mi fermerò. Come sempre se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella. Vi auguro una buona giornata, ci vediamo la settimana prossima.